Buongiorno buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno, buongiorno. Eccoci in Penu diretta. Penultima puntata della stagione. E sono apparso io. Oh. No, non sei ancora apparso. Non sono però ancora apparso? Per ora sono io. Poi. Ah va bene, va bene, scusi. Poi adesso quando apparirai te lo dico. Va bene, allora vado avanti. Allora, giovedì 14 giugno, 10.10, quindi siamo in diretta, lo 030 28 15 130 a vostra disposizione per intervenire in diretta. Buongiorno a Daniele, buongiorno. E buongiorno ad un amico che torna a trovarci, Maurizio Poli. Buongiorno a tutti, grazie Cristian, grazie, gra che, che introduzione. Splendidi, luce, Splendidi, di luce propria. Splendido, splendido, splendido, splendente, eccoci qua. Allora, salutiamo gli amici che ci seguono tramite Facebook. Ti stanno già, è già diretta, sei gente. In, in diretta. Già, siamo già in diretta, ormai siamo la diretta, la diretta nella diretta. Nella diretta, nella diretta. Allora. Abbiamo fatto una, una eh, grande parentesi politica. Mamma mia. Soprattutto adesso nelle amministrative dove ha vinto del bono, però anche prima, eh, insomma, nella formazione del governo, nella formazione del governo, eccetera, eccetera, dove abbiamo visto che quanto, ancor, quanto conti in realtà l'aspetto economico. economico. Tant'è che il governo stava per non formarsi proprio per il nome del Ministro dell'Economia, perché poteva non piacere a, a qualcuno in Europa. Punto di domanda, esatto. Quindi io direi, caro Maurizio, dacci tu qualche informazione. Guarda, e... partirei da un dato che proprio per l'Europa, la Francia, l'Italia, che se ne parla in questo momento qua, che si sta parlando. Allora, i dati di ieri sono sulla natalità, sì. cioè in Italia è il secondo paese al mondo più vecchio dopo il Giappone, quindi... La Do, prima c'è il Giappone come anzianità e come demografia in prospettiva. Cosa significa tutta questa cosa qua? Significa che eh, nascono molto meno bambini, molti meno bambini. Facendo eh, solo. siamo so, scesi sotto i 500.000 bambini all'anno dato dal 2017. Se lo confrontiamo con invece la nazione che è sulla bocca di tutti in questi giorni qua, la Francia. La Francia, la, la Francia. Francia. Avere un figlio in Francia è avere un figlio in Italia. In Italia, l'unica zona in Italia dove c'è un aumento di natalità, indovina qual è? La regione autonoma di Bolzano. Oh, Beh, anche perché lì vogliamo dire che i problemi economici sono molto diversi da quelli che abbiamo nel resto d'Italia. È vero, ma... C'è una cosa in più che fanno loro, ti danno assistenza alla famiglia, stessa cosa che fanno in Francia. In Francia una famiglia non pensa a un'assistenza, la mamma, la, la, il nucleo familiare, che di qualsiasi nucleo familiare, porta il bambino fino alla fine delle elementari, senza nessuna spesa da parte della famiglia o con dei fortissimi contributi alla famiglia, in numeri, in soldi. Quindi anche la famiglia non è che vive di voucher come qualche tempo fa, è trovato ecco. il voucher, una tantum certo. di 200, 300, 500, una sorta di mancetta. Di mancetta che ti, elettorale che ti viene data, eccetera. C'è una prospettiva, un progetto di vita completamente diverso. Quindi nel ciclo di vita, cioè quando parte la vita, quindi quando parte il nucleo familiare, c'è l'assistenza. Quindi le famiglie sanno che possono contare su questa cosa, quindi la prospettiva di, di non avere un figlio 1, virgola è qualche cosa da noi in Francia è 2, qualche cosa, quindi è completamente opposta la, la, certo. la situazione ma perché Maurizio ci fai questo discorso cosa c'entra con l'economia i figli, cosa c'entra questa cosa qui natalità vecchiaia quanti soldi lo Stato deve investire in prospettiva per una popolazione che adesso ha 700.000 Novantenni in Italia, mal contati, ma ho giustamente contati. No, anche perché poi questo discorso si, si allaccia a quello che stiamo vivendo dei migranti, certo. Perché eh, proprio Saviano, qualche giorno fa, eh, ne diceva: contrapposto ovviamente alla politica che sta facendo Salvini, ne diceva la ricchezza che potrebbero portare, che, che portano sostanzialmente i migranti Ma, con il loro lavoro, perché Italia, noi stiamo invecchiando sempre di in più. In Italia ci sono circa 5 milioni di, di, di migranti eh, ufficialmente eh, in, anagrafe, in anagrafe. La cosa strana è che anche nel 2016 2017 la tendenza anche delle famiglie di migranti che sono stabili qui, che hanno un lavoro, che producono ricchezza, hanno diminuito anche loro le nascite, che erano quelli che coprivano questo, questa, certo, questo gap. Certo. Anche questo dato è, è preoccupante. Stavo dicendo che ci sono 700.000 anziani adesso. In prospettiva da qui a 20-25 anni ci saranno 2 milioni e mezzo di anziani oltre i 90 anni in Italia. Quindi i soldi che lo Stato dovrà pensare, qui stiamo parlando non di politica ma di demografia uno che deve guardare un pochino più in là la politica dovrebbe avere non lo sguardo sulla no, punta delle spalle: ma dovrebbe scarpe, essere lungimirante appena no? appena lungimirante certo. per dire benissimo le risorse sono queste dove le, ha, dove le metto l'aspetto eh, dello stato sociale che c'è adesso in questo momento pensiamo a una famiglia adesso gli anziani vengono assistiti ancora in casa molti, molti perché le rette delle case di riposo sono troppo, alte. sono troppo alte, Christian. È vero, e questo è un altro grosso problema. Benissimo, questa cosa si andrà ancora peggiorando, andando avanti, perché gli anziani aumenteranno, ma aumenteranno anche gli anziani non autosufficienti, cioè quelli che non riescono a prendersi cura di se stessi facendo le operazioni normali, cioè vestirsi, lavarsi, potrei andare avanti, però sono le cose che noi facciamo... Quotidianamente senza neanche pensarci Ma dopo una certa età Queste sono oggetto di inabilità Quindi la popolazione che sta invecchiando E non produce Non produce reddito Quindi il famoso PIL Che sentiamo parlare Non viene il Reddito non c'è Anzi deve essere stanziato I giovani che ci sono L'abbiamo fatto più volte di questo discorso no, abbiamo parlato con te spesso, no? I giovani che giovani. dicono Aspetta aspetta un attimo Dov'è che voi? vado io? Vado via Rimango in Italia? No, no e non produco reddito qua in Italia che servirebbe... Quindi rimaniamo sempre col tema, l'eccellenza delle nostre scuole, ma il lavoro che viene dato all'estero. Vanno via, le, le, le migliorimenti se ne vanno. Quindi una politica che deve tenere presente la base della famiglia quando nasce per dargli l'opportunità alla famiglia di poter svilupparsi e dire va bene, ci sto qua, mi faccio la casa, faccio un prestito, trovo un lavoro... Eh, le scuole qua che se ne dica molti usufruiscono delle università italiane che sono buone in classifica anche mondiale e dopo l'ingegnere che si laurea o il fisico o il matematico o l'esperto in, in tecnologia IT rimane qua perché il, il problema più grande che hanno adesso le aziende qui del territorio bresciano se vediamo i dati di ieri sono un po' infervorato, scusami, No, no, no ma vai, vai, i dati vai. di ieri del, dell'export in Italia e soprattutto della provincia di Brescia, è esploso il fatturato. Quindi Le aziende, Stiamo esportando tanto. tanto. Non siamo tornati ai livelli di precrisi, però ci stiamo avvicinando a larghi passi. Larghi... E Tra l'altro, cioè io vedo ancora delle aziende che stanno chiudendo. Certo. Perché andando verso la bassa bresciana, vedevo ieri... Eh, da è Dato verso Trenzano, che c'è una grossa azienda dove stanno manifestando da giorni di gli, americ gli americani di Medtronic se ne vanno eh, ecco, ecco. perché decidono da un momento all'altro di andarsene adesso. Il governo attuale sta ragionando sul discorso. Se delocalizzi, non ti do gli aiuti. Che, che, può, essere che, può, essere, eh? che può essere anche una politica non sbagliata. Che la fanno anche altri paesi. Che lo fanno dire. anche altri paesi. Va dosata. Ad adesso io non, non voglio entrare nel tecnicismo no, no, no, no, perché però... non, è, non è. però come idea non è sbagliata sono contrario al discorso personalmente dei dazi perché a noi, a noi fatto gli Stati Uniti, gli Stati Uniti a noi come Italia e a noi come provincia dal punto di vista agricoltura ci potrebbe danneggiare pesantemente certo, certo. l'ex così suo... come ci ha danneggiato il suo tempo non la i Russia. dazi esatto, la Russia, sì, la Russia. Tutto quello fino... di euro, no, bravo, miliardi miliardi di euro e posti di lavoro a, a catena perché sono tutti collegati certo, da certo. chi prepara in pacchetta da chi fattura Ma anche il famoso grana padano, mi ricordo che mi no? bravo, nonostante la produzione di grana padano eh, l'anno scorso sia ottima, certo, ottima certo, certo, ed è, certo. un pro, è un prodotto eccezionale dal punto di vista ed è richiestissimo da persone che sono disposte a spendere per avere questo prodotto italiano. Se questi mi mettono i dazi gli americani, eh, siamo, no, non posso vendere in Russia non posso vedere dall'altra parte certo. ce lo dobbiamo mangiare tutto noi questo grano padano alla fine eh, che a appunto. me piace, a te piace sì, però, però uh, eh, la nostra capacità di spesa è limitata eh, eh. Eh, esatto, quindi, molto, questo, molto limitata tornando a noi quindi il problema demografico la, è fondamentale una riflessione che deve fare una, una, una persona è di proteggere noi, parliamo, noi siamo educatori finanziari e diamo un suggerimento sempre alle persone di poter proteggere prima di tutto devi proteggere la tua persona e poi la tua famiglia perché se viene a mancare tu che porti reddito non proteggi la tua famiglia certo, certo. quindi ci sono delle azioni che si possono fare, ci sono degli strumenti finanziari, sì eh, ne, ne parliamo a volte ma è, è sgradevole? No, non è sgradevole è aiutare le persone a riflettere ad esempio ci sono delle policy che si chiamano long term care che costano poco che prevedono che quando tu non sei più grande in grado di di poter aiutarti e c'è una pensione che sappiamo tutti che è la minima sono euro e che in prospettiva nonostante quota 100 tutte le modifiche che andremo a fare va bene ma sarà sempre più bassa perché non sarà più a livello è a livello contributivo non di reddito certo, quindi certo, certo. andrà per forza a essere delle pensioni che si stabilizzeranno se andrà bene, quelli sui 1000 euro, 1100, se devi pagare una persona che ti aiuta, no, non mangi più, non no, paghi niente. Anche perché se devi andare a pagare un Se uno hai una copertura assicurativa come queste polizze qui che ti permettono di avere. Dice: Va bene, io verso 200 euro all'anno, dico una cifra, Christian: 200, 300, sono queste le okay. cifre per avere quando io non riesco più a lacciarmi le scarpe e non riesco più a lavarmi queste sono le... è eh sì. eh, scendere dal letto eh, scusami proprio... se parlo di queste cose no, qua no, ma così anzi eh, eh, c'è una polizza che mi integra la mia pensione con un mille altri mille euro quindi avere, facciamo, facciamo dei numeri duemila euro che non sono delle cifre però con quelli posso pagare contribuire a pagare una persona che viene a trovarmi pensarci prima io Dopo lo Stato farà qualche cosa, spero che nelle politiche dal punto di vista anche in prospettiva, perché la demografia non è politica, sono dati oggettivi, è un paese che sta invecchiando rapidamente, è un paese che senza i giovani se ne vanno, quindi eh, eh, esco dalla Qualcosa porta, lo vedo. Eh. Fare, certo. e stavo dicendo prima, le imprese qui del territorio exportano tantissimo, fatturato tantissimo, ma cercano che cosa? Ingegneri cercano esperti informatici cercano gente che sappia queste cose non ci sono ci sono aziende che sarebbero disposte ad assumere e cercano come il pane queste figure il territorio non riescono a darle eh, sono ancora sui banchi nell'università eh, non, so, no, non stanno neanche ancora pensando alla tesi che le aziende li stanno già inquadrando li stanno già cercando sì. quindi la prospettiva di investire e qui, e qui torniamo al discorso che questi soldi cioè questi giovani che potrebbero rendere per il nostro paese, lo potrebbero far crescere perché comunque le scuole sono di un'alta eccellenza, ce lo siamo già detti tante, tante volte, volte tante vanno all'estero perché all'estero hanno un futuro hanno e il 90% futuro. di questi giovani non torneranno più in Italia No, ma perché all'estero non si sta così male. No, torniamo ai bambini, c'è questa signora qui laureata in chimica, qua faceva l'assistente in università, prendeva 1200 er rotti euro. E 1250 a Milano a Milano e aveva la mh, succede spesso lei e la figlia, problemi dal punto di vista familiare, quindi nucleo lei e la figlia eh, non vivi a Milano con 1250 euro ricercatrice direi proprio di no non, no, non paghi neanche quasi la metropolitana scusami, No, no, è così. metropolitana a ti va via 300 euro dici, ah, sì. e non sono finiti L'asilo ti va via a 500 euro, dove sono finiti, cosa mangio? Cosa? Non pensiamo di poter, credere, di poter pagare un affitto no, di casa No, no, a Milano. a Milano. Comodo magari vicino al centro di ricerca, non, non ci pensare ne neanche. Euro. Cosa è successo lei in ricerca internazionale? Olanda, paesino vicino a Olanda, paesino, nucleo abitativo importante, azienda che ha, detto, ha guardato il suo curriculum, dice ci interessa la sua figura, benissimo, lo Mi stipendio è... Sì, 3.000 euro, casa loro, asilo che co, con servizi, cioè metropolitana, tu, senza la macchina, tutto eh, gestito dal punto di vista delle infrastrutture, molto importanti, molto importanti, lo vediamo solamente qua a Brescia, la metropolitana, tanto eh, quante migliaia e migliaia di persone. Questa è sta... un'infrastruttura importante, sempre nella logica della politica che non deve vedere... Solo alloggi, ma di quello Investire, che sarà... Investire, lì è la politica, esatto. lì è il gioco della politica, fare dei debiti, perché, attenzione, facci i debiti, il debito non è satana, il debito visto in funzione di un'azienda o visto un in funzione progetto. della politica è un progetto, allora è sano quel debito lì, perché dà sviluppo a quel territorio. Tornando alla nostra ricercatrice, Olanda, lì 3.000 euro, gli hanno dato l'appartamento e l'asilo la, la, era distante 5-6 km 6 km, con la metropolitana raggiungeva tutto, diceva, oh, c'è un unico problema che la bambina, ti, fa, ti faccio ridere, e esce alle 16, allora, non c'è problema, rivediamo il contratto, accorciamo, lo facciamo più elastico, lei recupera, qui insomma hanno fatto un gioco, c'è cioè, la, la disponibilità da la parte, parte, parte dell'azienda a dire benissimo, in più... È così lei tornerà in Italia secondo te questa figura? Qua? Ma assolutamente no. Secondo te, questa, questa qui. Ma ci sono anche tanti ragazzi che non vanno a fare chissà che cosa, vanno a fare come avevo detto i sempre, lavapiatti. I lavapiatti, ma anche questi ragazzi che poi troveranno magari un'altra collocazione non tornano e non torneranno in Italia. No. Ma c'è anche da dire che fanno anche bene. Eh, è brutto da dirsi, ma è così ecco. perché l'Italia non sa dare. La politica italiana non sa dare delle risposte. Non ha dato delle risposte che, si, che possono affascinare una persona a rimanere. Anche perché un giovane oggi, se ha la fortuna, se ha la fortuna di trovare un lavoro, ha messo in un concesso poi che glielo paghino, eh, prende 300-500 euro al mese. Stiamo parlando che E eh, media... altro che crearti famiglia. Non te la crei. Con 5 euro allora non c'è neanche un salario minimo previsto di dire benissimo uno studente vuol fare, c'è cioè uno sta, salario minimo di 9,50 euro l'ora, 10 euro, to, vai, fai, fai finta, 9,50 euro, 10 l'ora, che è proprio il salario minimo, che sì. non è previsto da nessuna parte, quindi anche le prospettive politiche di, di vedere questo aspetto qui, personalmente, più che l'integrazione al reddito, chiamalo reddito di cittadinanza, chiamalo come vuoi, più che quello, vedere di dare delle sicurezze sì. alle persone, di dire che c'è questo aspetto qui e poi orientare, orientare, dare dei segnali dicendo guarda va benissimo che tu vuoi fare questo aspetto qui ma il mercato chiederà queste figure in prospettiva. È vero che i ragazzi che andranno a scuola adesso elementari, tra dieci anni faranno lavori che non esistono? Sicuramente, gli smartphone ci insegnano che... che non è usare lo smartphone ma è progettare quello che c'è esatto, qua dentro è le app, noi qua a Brescia abbiamo abbiamo eh, anche delle eccellenze sì, qua a Brescia un, per esempio c'è il dottor Russo che aveva creato un'app che gli è stato riconosciuto un milione di euro che è un bravissimo oculista eh, per vedere il fondo dell'occhio tramite l'app e questo esportando diciamo, questa idea. applicazione idea nelle zone in via di sviluppo dove ancora magari non ci sono i sistemi medici che abbiamo noi è una cosa innovativa, importante. Qui c'è un campus a Brescia, eh, famoso nella zona industriale, dove ci sono dei cerbiati fuori, proprio un campus, si chiama Super Partes, basta, invito ad andare a vederlo solo dall'esterno, e lì c'è un nucleo di eh, start-up, ci sono un nucleo di aziende, che ha fatto sorgere questo campus, di, di dove sono parecchi giovani che danno vita all'economia, danno vita ad idee. Poi dopo apri... Internet, allora, verso sulla ecco pagina dell'Ansa, no? ecco E leggi, caporalato, ecco. immigrati a pane e acqua, due arrestati in Sicilia. Eh, queste persone lavoravano per 3 euro all'ora nelle campagne di Marsala ecco. e di Mazzana del Vallo. 3 euro sono po pochi. Ricevevano pane duro a pranzo e a cena. Venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. E quando eh, e quanto sono stati costretti a subire diversi lavoratori immigrati, clandestini e regolari reclutati vabbè, da due agricoltori di Morsala, padre e figlio. Eh, I due sono finiti domiciliari, però c'era anche un, un aspetto, sono state eh, vabbè, le intercettazioni a scoprire tutto ciò. Loro si facevano chiamare padrone e gli immigrati ridotti praticamente in schiavitù avevano assegnati i nomi del giorno della settimana, come il venerdì di Robinson Crusoe, il romanzo del 700. Eh, Dall'indagine è emerso che i lavoratori si rivolgevano ai due, ai due uomini chiamandoli padrone e questi a loro volta li chiamavano con il nome della settimana. Giovedì era il nome eh, assegnato a uno degli uomini sfruttati. Gli immigrati venivano prelevati da un capannone nelle campagne di Marsala, dove vivevano in pessime condizioni igieniche e sanitarie o erano reclutati direttamente nei centri di accoglienza per i migranti. Cioè questo per dare l'altro aspetto ho, della nostra Italia. Non ho parole. E quando si dice che i migranti vengono qui per stare negli alberghi a 5 Stelle, forse forse, attenzione, perché è un messaggio che viene dato dai mass media a livello nazionale, ma se scappano dai loro posti, Vedi, una cosa, non stanno però, proprio così tanto bene. C'è una cosa che stanno facendo ad esempio in Europa, che ad esempio l'amica Francia, lei ha respinto sì 10.000, lei doveva accogliere l'anno scorso di questi migranti, secondo gli accordi europei, circa 7.000 erotti, rotti, 7.500, sì. ne ha presi 600, sì. ma cosa è che fanno loro? Scelgono. In questo momento la Francia e la Germania hanno accolto siriani ed eritrei. Ma ah, perché vanno a scegliere esattamente il curriculum? Bravo. Adatto Bravo. Per loro. La Germania. La, la, la, la, signora là, Merkel, la signora Merkel ha fatto arrivare i siriani, ma lì dentro dici siriano. Ah oh, no, cioè chimici, laureati, matematici, ingegneri. Le aziende tedesche gli hanno detto benissimo, adesso ti facciamo fare un corso di tedesco. Certo. Ti diamo l'abitazione la, la, la, la, eccetera, tutto il, il discorso automotive, tutto il discorso delle, delle varie case automobilistiche tedesche, senza fare nomi. Hanno bisogno di questa e hanno scelto. Non, è un non posso scegliere. Sì, devo rendere attrattivo, devo, rendere attrattivo, devo fare delle formazioni. Perché non posso formarli? Perché non posso fargli le lezioni italiane e poi fargli fare dei corsi di avviamento professionale? Le sto dicendo le stupidate, lo so. Certo, no, no, no, ma è così. Dice benissimo, è diventato un bravissimo giardiniere, è diventato un bravissimo cuoco, è diventato un bravissimo cameriere. Cavolo, perché non posso sfruttare aperte e chiuse virgolette queste opportunità? La popolazione sta invecchiando. Che uno la pensi politicamente in una maniera o in un'altra... Questo dal punto di vista economico sta succedendo e succederà, non perché l'ha detto Maurizio qui presente, ma perché lo dicono persone molto più importanti di me dal punto di vista economisti e dal punto di vista demagrofie. Cioè, cosa sta succedendo? Le nascite, le morti, anziani, meno figli, punto, meno figli, più anziani. La sanità prima o poi mi crolla da questo punto di vista. Quanti soldi devo spendere in più rispetto a per un anziano, che, che cioè, per, un, per un ragazzino? No, anche perché poi entriamo nel nodo della sanità, dove siamo arrivati già al punto dove eh, o hai un, un sussidio o un'assicurazione economica, altrimenti rimani in barca di tempo. Benissimo. Dopo la pubblicità abbiamo sarà ancora... contributi economici per la. Maurizio Poli, educatore finanziario, stiamo parlando di economia a 360 gradi ma in maniera particolare adesso entriamo nel turbinio della eh, finanza delle famiglie, Famiglie. perché Maurizio Poli è diventato il responsabile, quindi educatore finanziario responsabile della Lombardia AIF. AIF, AIF Pro, AIF professionisti. Pro. professionisti. professionisti. E, e mi ha anche detto un'altra cosa, certo, che spero di dire giusto, Certo. Allora, adesso andiamo a parlare di quella che è l'esperienza della cittadinanza corner nel risparmio. Corner del risparmio, bravissimo Cristian, hai detto... Cioè, L'ho letta come fosse un pappagallo, adesso tu andresti no, a spiegarci no, no, bene, no, no, letto bene. Che, che, cosa, che cosa è, perché purtroppo, purtroppo, o per fortuna, il tema del risparmio è un tema fondamentale, Fondamentale. fondamentale, anche poco ma ci deve essere sempre. Nel ciclo di vita di una persona il risparmio come l'investimento fa parte delle, delle prospettive di, una, di un nucleo familiare o anche di un singolo, di una persona, quindi il risparmio è importantissimo e va capito, va, i termini che vengono usati devono essere semplici e le persone devono essere informati, ecco perché Oltre che essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari, certificati, EFA, eccetera, io e Giusy Biondelli siamo iscritti all'albo degli educatori finanziari AIF, Associazione Italiana Educatori Finanziari, che c'è un registro pubblico presso il MIUR il Ministero della, e il MISE, dove se uno digita AEF.eu cerca Poli Maurizio, educatore finanziario. Per cosa significa? Significa anche fare educazione finanziaria nelle scuole per comunicare ai ragazzi là dove si stanno formando e in maniera semplice cominciare a parlare anche del discorso delle disponibilità economiche e di come affrontare come prospetticamente certo. valutare, dice faccio partire una start-up, benissimo, Bene. ma se non sei tu stesso una start-up e non, non ti sei allenato con le tue finanze, poche o tante che siano anche se sei giovane, non hai la mente per anche questo aspetto qua, e capire, magari non te ne occuperai direttamente e assumerai uno che ti, ter così dice, ti terrà i conti, certo. ma tu devi sapere, quello che ti terrà i conti cosa sta facendo e controllare. quello che vuoi dire, facendo. Devi, devi sapere devi conoscere il conto corrente aziendale non è il tuo conto corrente personale. Bravo. Devi fare, si fare le spese, devi sapere investire, perché se non investi rimarrai indietro in confronto agli altri. no? Quindi quelle anche cose di base che che, che, che, servono, che, servono. che servono. Allora, Come educatore finanziario, AIF, AIF professionisti, che è nata recentemente, sono stato nominato responsabile per la Lombardia, per quanto riguarda le iniziative dal punto di vista culturale nell'educazione finanziaria con AF Pro, quindi sono molto contento di questa cosa qui e l'iniziativa volontaria, perché è gratuita gli incontri che facciamo e il nostro tempo che mettiamo a disposizione, abbiamo fatto un piccolo intervento nella città eh, ad esempio di Cremona dove abbiamo in collaborazione con il settimanale Mondo Padano dove tu hai l'ufficio dove ho e la giudice l'ha anche qua a Brescia ma l'abbiamo sia a Brescia che a Cremona a Cremona abbiamo la nostra cosiddetta base operativa ma in collaborazione con Mondo Padano Università Popolare di Cremona che ci ha messo a disposizione gli spazi certo. dove poter accogliere le persone e dove abbiamo fatto dei, dei corsi di educazione finanziaria in collaborazione con loro ogni giovedì Durante l'arco della vita scolastica dell'Università dell Popolare, cioè da eh, ottobre a eh, giugno, abbiamo chiuso il giovedì scorso. Ogni giovedì ci facevamo trovare su appuntamento ma anche libero. Uno poteva venire là, meglio su appuntamento, ma anche liberamente, dalle 17.30 alle 19.30 due ore in cui uno poteva parlarci di quello che riguardava il suo nucleo familiare, la sua perché piccola credo impresa. Che ci sia sempre più voglia, più interesse di capire, va benissimo avere il professionista di riferimento, quindi il commercialista, il ragioniere, eccetera. Però ehm, il cittadino oggi, il cittadino, l'imprenditore, in base alla propria professione, vuole essere più informato, nel senso che non vuole essere fregato, e quindi per non essere fregato bisogna conoscere. Quindi voi date questo, Noi... la conoscenza... Del, oltre all'assistenza, quello che può essere, però la conoscenza del campo ecco, economico. Noi non vogliamo che le persone portino i propri risparmi nel campo dei miracoli di Pinocchio. Se, e il gatto e la volpe ti dicono semina qua i tuoi soldini che nascerà l'albero dei soldi, perché il gatto e la volpe mangia fuoco, purtroppo per parlare in questi termini qua, sono in giro ancora e, e turpinano anche le, la, la, la, le persone che non conoscono. Si dice ma l'educazione, no, no, riescono anche a trupinare gente che eh, ha lauree e quant'altro. Certo. Quindi no, dal punto di vista italiano la conoscenza in, in, educazione finanziaria, in termini finanziari è molto bassa a livello, anzi siamo tra gli ultimi solo in Europa, facendo solo l'Europa. Quindi il progetto del corno del risparmio poi è stato inserito in, nel sito che si chiama Quello che conta, che è un progetto nazionale voluto per diffondere la cultura di educazione finanziaria, questo piccolo progetto è una goccia nell'acqua, non è che abbiamo salvato o stiamo salvando il mondo, però eh, questa, questa, questa cosa per dare un piccolo segnale, una piccola disponibilità all'ascolto delle persone nella tematica del risparmio, degli investimenti, tutto quello che riguarda il denaro. Il progetto d'estate continuerà presso i nostri uffici a Cremona sempre il giovedì dalle 17.30 alle 19.30, 17 19 dopo darò i riferimenti per chi volesse ancora è aperto, però non più nell'università perché è chiusa fisicamente e anzi domenica c'è la festa con la consegna dei diplomi e continuerà in questo aspetto. Cosa abbiamo fatto durante l'anno? Abbiamo fatto anche degli incontri tematici, tre importanti, uno è stato fatto nell'ambito arte e finanza, abbiamo parlato perché l'arte è importante in un territorio, vediamo qua Brescia, l'apertura della Pinacoteca, tutto quello che può dare Sta Brescia. Stai un indotto economico un, un, molto un importante. Un indotto eh? economico molto importante. Legato Quindi al turismo. È bravo, arte e finanza, ma anche investire in finanza. Quindi certo. abbiamo fatto un convegno su questo tema. Abbiamo fatto un convegno, export manager, dice, ma abbiamo parlato adesso di export, ma ci sono tante piccole aziende che fatturano, ma no, non hanno fisicamente responsabile, non possono permetterselo subito di poter assumere... Christian che è un esperto manager ma il Christian Cristelli usando questo termine inglese in outsourcing, cioè in affitto aperte e sì. chiuso virgolette su progetto, quello sì piccole aziende che si possono mettere in rete e affidano i prodotti a Christian che li vende nel mercato asiatico adesso sto dicendo certo, quindi certo. un convegno eh, con i commercialisti che non con... è proprio buttata là perché il mercato no. asiatico ha un suo bel perché bravissimo, questo aspetto qui dell'export manager soprattutto per un nostro territorio per le piccole e medie imprese mi sembra una tematica che ha riscosso molto successo e la sala era piena poi ultimo ecco di abbiamo... questo <coughs> è importante la sala era piena era per me eh, Quindi... cica... Dici, 50 persone lo so io siamo piccolini noi non siamo no, ho capito ma eh, mi è capitato più di una volta di andare a convegni di altre di, altre, di altri argomenti di, altre, di altri campi dove 7, 8, 8, 10 persone. Noi abbiamo 50 persone. Il fatto di avere 50 persone Sedute. ad ascoltare un tema. Che non stiamo parlando di una commedia, stiamo parlando di un qualcosa di impegnativo, è un segnale forte. Cioè la gente vuole essere informata. Non vuole essere informata. Abbiamo coinvolto l'associazione piccole imprese di Cremona che ci ha portato un'azienda, un, un case history, di un'azienda che era sul rischio di chiusura, che faceva particolari. Molto importanti dal punto di vista ehm, tecnologico, che era commissariata sì, ma è stata tenuta in piedi, non è stato perso un posto di lavoro e anzi le vendite all'estero sono aumentate. E anzi è per quello che sta in piedi. E il, i commissari riconsegneranno l'azienda risanata proprio per l'export, una bellissima esperienza in collaborazione con i commercialisti, con l'Università Popolare, Mondo Panano e noi di Your Solution. E, Abbiamo portato un'azienda piccola che fa quello, cioè ti dà l'Export Energy in affitto, si chiama Vepa, piccolina anche lei, ma molto attiva sul territorio qui di Brescia e, e zone limitrofe. Un altro convegno che abbiamo fatto in collaborazione con… Eh, che dopo voglio arrivare anche ai Fondi di assicurazione, tornare al discorso che facevamo prima sulla sanità, ci arrivo sulla sanità. Ci arrivo. arrivo perché è, è un se tema: se tu hai tempo, io ho tempo. No, abbiamo tempo, abbiamo tempo. Quello che vuoi. andiamo a pento. Allora, andiamo avanti. avanti. Allora, torniamo all'altro convegno che abbiamo fatto il riscorso in collaborazione con invece i consulenti del lavoro. Sì, abbiamo parlato di welfare aziendale. Maurizio, come parla, è difficile. Welfare aziendale rivolto alle Voglio aziende. Là. Beh, sì, sto guardando anche i ragazzi di Facebook. Ciao. E sto guardando anche là, <ride> sono un ragazzo così e welfare aziendale rivolto alle aziende cioè io voglio premiare i miei collaboratori c'è una defiscalizzazione fino a 4.000 euro che non, sono, che, non è, che non è poco, che non è poco defi quindi eh, un messaggio di cultura non possiamo dei tutologi noi ci occupiamo della parte delle polizze delle, della, dei soldi, dei fondi pensione e quant'altro in collaborazione, crediamo molto nella rete e nella collaborazione, uno studio commercialista di Milano e uno studio di avvocati di Tanca e Lettieri, che conosco molto bravi nel settore giuslavorista, che ci hanno spiegato come la cultura del welfare sia molto importante per tenerti le persone brave. Il Christian me lo tengo. Come me lo tengo? Con un premio. Ma come glielo do il premio? Se glielo do in busta paga, la tassazione paga l'azienda, paga Cristian. Con il welfare aziendale te lo brutalizzo, costo per l'azienda, defiscalizzato per, per Christian. È un buono, un voucher che dice, benissimo, quest'anno i miei 500 euro che ho preso di premio, 250 li dai alla libreria dove mio figlio ha comprato i libri, quello, quello che va alle medie, invece per quello piccolino mi paghi l'asilo. Quindi non tiro fuori di tasca io. Che sono già spese importanti perché le famiglie di oggi hanno... I problemi dei, dei libri, libri, i problemi dell'asilo, dell il, cioè, il problema di fare la spesa. Bravo, io ti ho fatto due esempi, perché, riallacciandoci il discorso eh, che facevamo prima. Dopo, vabbè, può essere speso in tanti modi il welfare aziendale, cioè può essere speso eh, non so, anche nella palestra, nella, sono un single, non mi interessa, voglio fare questo. C'è la possibilità di mettere il cosiddetto piano welfare per le piccole, noi ci rivolgiamo alle piccole aziende perché quelle grandi sono già assistite dalle associazioni di categoria, ma le medio piccole non ne hanno conoscenza. Per medio piccole intendo anche aziende che hanno 20-30 collaboratori, a cui imprenditori illuminati vogliono riconoscere al collaboratore eh, un premio. Viene fatto esteso un piano dallo studio di avvocati e dicono benissimo. Questo, se raggiungo questo fatturato, se raggiungo questa redditività, benissimo, pre, io, io metto a disposizione questi soldi che verranno poi ridistribuiti. Quindi c'è un impegno, c'è la capacità di tenersi le persone brave perché mi trovo bene in quell'azienda, c'è un bel clima e sto bene in quell'azienda, è difficile che un'altra mi corteggi e mi porti certo, via. Certo. Questo è il welfare aziendale, quindi abbiamo fatto questi tre convegni su queste tre tematiche che Secondo noi in questo momento andavano molto, molto calate. Prospettive, dice cosa farete, poi adesso alla ripresa a settembre, eccetera. L'Italia è un brutto cosa: si ferma, dopo le scuole, aggiunge sembra che sia sì, finito allora, il mondo. noi praticamente, ecco. è, è eh. politicamente parlando e quindi anche a livello economico, finite le scuole fino a settembre, sostanzialmente. Ci sentiamo a settembre, una parola che odio galleggiamo. tantissimo. Galleggiamo. Galleggiamo? Cioè, galleggiamo? Ci sentiamo, no, ci sentiamo un però i problemi degli italiani. ci sono, eh? Ci sono, non vanno in vacanza, eh? Ci sono a fine giugno, bravo, a luglio, bravo, agosto. Bravo. E quindi sono anche problemi importanti, perché soprattutto nei momenti dove tu, tanti vanno in ferie, ci sono molti cittadini che si sentono completamente abbandonati a loro stessi. Il Torn tema che prima abbiamo toccato, sì? quello delle assicurazioni sulla sanità, è un argomento che abbiamo inserito. Da poco, perché eravamo sempre abituati che il nostro sistema nazionale, eh, non dico che andasse a coprire tutto, ma soprattutto per la parte delle persone più indigenti, eh, potesse far fronte a tutto ciò. Adesso noi vediamo una situazione che gli ospedali ti chiedono se tu possiedi un'assicurazione. Se possiede l'assicurazione, puoi fare un determinato intervento in breve termine, altrimenti i tempi sono di un anno e mezzo, un anno, un anno e mezzo. E quindi, vuoi o non vuoi, eh, ti trovi quasi costretto, come in America, a avere l'assicurazione. Sì, la, la, la cosa interessante dell'assicurazione è stata fatta appena adesso, un convegno a Roma sulla, sulla sanità, recentissimo, settimana, ascolto, i dati sono freschissimi. È vero, la quarta gamba, cioè pensare di dover rinunciare, magari a fare le ferie a posto di fare quindi tre settimane, la faccio di due e quel reddito che mettevo nella vacanza, lo progetto per una polizza sanitaria. Se la mia azienda nel piano welfare decide che c'è questo bonus che ho preso e io posso decidere di dire benissimo versami questa tua azienda mi fai il bonifico su questa compagnia assicurativa parte mi faccio una polizza un italiano dice con tutti i soldi di tasse che paghiamo è assurdo pagare, pagare? un'altra polizza è vero allora facciamo come sistema americano dove tu stato ci lasci il lordo del nostro stipendio che esattamente sarebbe il doppio, più o meno, Più o meno, ci siamo. poco poco là, e io, cittadino, sono libero di pagare l'assistenza sanitaria che voglio, La cosa che, che ti è brutale, devo... detta così, però... La cosa che ti devo dire, Cristian, però, che io non posso, come famiglia, come impresa, eccetera, dipendere totalmente da decisioni politiche che magari mi cambiano tra tre anni, tre tra anni, che basta sale. il governo che sa. cioè devo usare la cassetta degli strumenti che ho adesso per la mia vita futura cioè è vero quello che dici tu dal punto di vista politico, di economia politica quello che dici tu è, è giusto la spesa pubblica è, per la sanità è rilevantissima qua in Italia tant'è che adesso c'è lo stop alla migrazione dal sud al nord scusami se ma è così, no, no, no, è così. per curarsi perché dopo la regione Puglia doveva pagare la regione Lombardia, quindi quelle sono in deficit. Quindi, una siringa, prendevano la siringa, cosa costava al sud e cosa costava al nord, c'è un gap enorme, tanto per fare una, the gap. Esatto, ecco, esatto. Ma noi vediamo da anni, da sempre, cioè, eh, sono dieci anni che non lavoro più nel campo degli alberghi, ma già dieci anni fa ci sono strutture alberghiere qua a Brescia che vivono grazie esclusivamente al turismo degli ospedali perché hanno parenti che vengono eh, operati o l'ospedale civile piuttosto che la poliambulanza o al Sant'Anne, insomma tutte le nostre strutture che sono ancora un'eccellenza, e però eh, c'è di fatto un turismo di questo tipo. Abbiamo una telefonata. Oh, una telefonata. Ponto. Pronto? Pronto, buongiorno Patricia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno Pronto, oh, meno male, che ci sei te, che ci guardi Una telefonata. Eh sì, telefonata. io mi guardo sempre, anche se non telefono tante volte, però riguardo. guardo bravi, anche fa piacere il <ride> bravi, fa piacere ascolta, niente, visto che ha parlato di sanità così sai che noi ci vediamo due anni avanti agli altri e noi abbiamo, io mettiamo dei, dei, dei vicini, dei conoscenti siciliani che sono venuti vivere a Bergamo e questi poveri genitori, io morto un figlio che gli ha tirato sotto con la macchina la fidanzata così 18 anni, diciamo così. loro hanno altri figli ancora in Sicilia e nel parlare settimana presto con loro così ha detto che loro vorrebbero ritornare in Sicilia ma diventa si un problema nel senso che sua figlia adesso che è incinta in questi mesi di giugno doveva partorire, deve partorire e gli ospedali hanno visato di portare le lenzuola e il kit per l'ombelico del bambino perché loro non sono provvisti più di lenzuola così. C'è la Sicilia in cui si lascia il 100% delle tasse, poi si danno anche i più soldi, non hanno più i soldi per seguire la sanità, lei mi ha detto io non, io non torno più in Sicilia, io rimango qua a Verdun, ah, certo, ci sto certo. da Dio, certo. ci mancherebbe anche far, ritornare a fare cosa, oltre che pagare, mi devo portare anche una bella casa, qui mi torno in mente 25 anni fa quando si andava a Cuba e ci si meravigliava che negli ospedali i pazienti dovevano portare il lenzone da casa. Sta succedendo la stessa cosa che a Cuba stanno migliorando e non stiamo regredendo tra l'altro a Cuba hanno un ospedale di tutta eccellenza cioè, i medici te, eccellenza. A te, a te, perché eh, io con mia sorella che era stata poco bene io me lo ricordo perché sono stato in ospedale di Cuba e eh, sia a Cuba che Santo Domingo hanno due ospedali sono da fare invidia ai nostri sono sì, non sì, sta migliorando e noi stiamo regredendo no, come che... dicevo altre volte eh, sì, io devo fare una visita adesso essendo malato cronico ti, ti avvicino loro, meno male che la regione Lombardia prendono appuntamenti loro, perché però quando tutto lo definire perché hanno dei problemi di, di collegamenti, così va bene non è ma eh, dico tutti i ragazzi, le, mie, le persone del meridione che vengono a curarsi qua ma eh, cosa, cosa succede poi 60 milioni di italiani che vengono in Lombardia, Piemonte a curarsi no. allora quello che dice è vero. che Tom. le al a sud, li facciamo tutti qua, ingrandiamo questi, e così i soldi che vanno a sud li ritornano qua da noi. Grazie, Thomas! Grazie, grazie Thomas, super. Grazie, grazie. Allora. E, e, e, però ricordiamo anche che queste persone che vengono al nord Italia hanno dei disagi importanti e dei costi importantissimi, Sociali. perché non è che gli alberghi gli vengano regalati No. Che ve lo dico io, ho lavorato per tanti anni in questi alberghi. Non ti regala niente, nessuno. E non ti regala niente nessuno, quindi ha dei costi importanti. E per le nostre città questo è un grosso business, perché questi useranno poi i nostri alberghi, se vogliono mangiare i nostri ristoranti. Quindi è, è un business. Allora, quello che diceva prima il, il tuo loro, ascoltatore eh, è vero. La sanità, soprattutto, dice devo portarmi le lenzuola da casa. Purtroppo in certe situazioni, in certe regioni sta succedendo questo. Quindi una famiglia che deve pensare al suo futuro e non deve dipendere da decisioni terze, che è vero, la politica deve intervenire e risolvere questo problema, non a chiacchiere ma facendo qualcosa e copiando da quelli che fanno meglio, perché non è possibile che non, eh, non possiamo dare un servizio anche in Sicilia bellissimo turismo, bellissimo, bello, bello, poi li lasciamo soli e dopo ci lamentiamo che i giovani della Sicilia prendono appena possono e se ne vanno, perché effettivamente non hanno servizi. Certo, se io do dei servizi, certo. infrastrutture, strade, eh, ospedali, scuole, eh, cavolo ho già fatto un budget dello Stato non indifferente, anche per la Sicilia, perché o ci salviamo tutti, cioè tutti, nord e sud, o non ci si salva mica dal punto di vista economico, la borsa di Milano, raffrontata alle altre borse internazionali, è una piccolo microscopico situazione. Quindi l'Italia o si salva tutto dal punto di vista dell'economia o non ci si salva. Quindi anche dal punto di vista sanitario, una famiglia, un nucleo familiare, un'impresa, un, deve valutare anche il rischio, il rischio sì, valutare i rischi, i rischi di una famiglia e i rischi di un'impresa, anche dal punto di vista sanitario. Se è un padre di famiglia, monoreddito, che non fa una polizza dal punto di vista temporaneo a caso morte, che tutti oh, fanno gli scongiuri, eccetera, io non morirò mai, eccetera. ma se ti succede che tu abbandoni questi, questi lidi e lasci qua la tua famiglia senza avere una copertura assicurativa, quindi lasciandogli dei soldi, nelle lacrime gli lasci dei soldi per poter fronteggiare questa disgrazia, sei una persona che non ha valutato un rischio reale pensiamo di essere tutti immortali, pensiamo tutti di essere lender. Questo è un piccolo esempio, in Francia eh, chiedono la polizza, ti faccio un esempio, bambino va fuori con il cane, col guinzaglio, e arriva uno, inciampa il nonnino, padaban cade, in Germania e in Francia partono le lettere degli avvocati, ti denunciano e ti chiedono certo, i soldi, certo. se tu non hai la polizza, è obbligatoria, in Italia è obbligatoria la polizza RC. Noi paghiamo la polizza dell'auto solo perché è obbligatoria. Le polizze obbligatorie dovrebbero essere la temporanea caso morte e la RC, capofamiglia, cioè se cade un vaso dal secondo piano e mi frantuma la macchina sotto senza uccidere nessuno, io devo avere una copertura. Se mio figlio fa male a qualcuno giocando a calcio e quello mi denuncia, perché dopo purtroppo arriviamo lì, devo avere, arriviamo lì, e mi devo vendere la casa per pagare la causa agli avvocati, non va bene come l'assicurazione sui cani è un'altra sicurazione bravo, che è stata fatta bravo, però è lì che lo Stato deve intervenire lì sì la politica può intervenire con defiscalizzazioni con se la fai, guarda che hai questo vantaggio non solo delle piccole eh, cose allora uno comincia a rifletterci certo. è lì la politica che deve intervenire è lì che deve dare e si dà una prospettiva futura anche su queste cose qua non perché noi abbiamo le polizze, sì, le vendo le polizze, certo, è vero, le ho queste cose qui, ma guardandolo dal punto di vista un pochino più alto e di prospettiva del paese come educatore finanziario, devo dirti che la politica deve intervenire in queste cose qua, non solo dopo. E su questo? Tanto tu puoi stare con noi? No, grazie, certo che posso stare con voi. Basta, allora Salute, andiamo, saluta Facebook. A, salutiamo Facebook. Andiamo in pubblicità, un pizzico di musica. Così ci prendiamo un caffè. Bene? Ma subito dopo torniamo qui in diretta su RTB Network, a buona giornata. A tra, poco. a tra poco. Siamo con Maurizio Poli, educatore finanziario, al quale ho chiesto di trattenersi un po' di più, per, così possiamo andare avanti ad approfondire questo tema che secondo il mio punto di vista agli amici che ci seguono da casa sia che siano eh, piccoli imprenditori piuttosto che lo vogliano diventare ma anche per le signore i signori che abbiamo parlato di eh, assicurazioni di assicurazione sanitaria eccetera. quindi sono tutti argomenti che eh, se ne parla poco e niente quindi fare un po' di divulgazione finanziaria credo ah, che sì. sia importante tu stai importante. facendo una, una cosa di educazione finanziaria meritoria Cristina perché andare questo piccolo spazio dove non se ne parla proprio, nel tuo, nel, in buona giornata penso che sia una bellissima cosa che fai anche di volontariato perché alla fine questa roba qui stai dando divulgazione economica molto importante per le famiglie e per le imprese. Complimenti Cristian. No, Grazie a te. Eh, dico, solo, dico solo, due notizie poi torniamo. Vai, vai, vai. Allora, in apertura dell'ANSA c'è il Presidente del Consiglio Conte, che sarà a Parigi, perché Macron ha detto, mai detto frasi offensive sull'Italia. <ride> Il suo portavoce sì però. <ride> però ecco, ecco. Va bene. E poi abbiamo questa nave, eh, che ormai la, la conosciamo Salva tutti. 41 migranti dalla Libia, recuperati 12 eh, cadaveri, e poi c'è quella famosa nave che piano piano, ma molto piano perché va a quattro nodi, sta andando verso Valencia. Ecco, queste sono le notizie che ci sono in questo momento. Rientriamo però parlando di economia, di economia. e di cosa che riguarda anche l'economia allora, aziendale, tua. Riguarda anche l'economia aziendale di tutte quelle società che fanno pubblicità. Bravo. Quindi stiamo parlando di televisioni, parliamo di radio, parliamo di giornali, parliamo anche di quelle eh, piccole eh, società di, di pubblicità che hanno quest'anno una pos possibilità, un bonus fiscale passato dallo Stato, non dalla Regione, certo. e di che cosa si tratta? Allora, mancano, eh, come in Italia, e eh, mancano qualche giorno, il decreto attuativo si chiama bonus pubblicità lo leggo qui, in gazzetta ufficiale sarà pubblicato a breve. No, in Italia... Quindi non è ancora attivo no, ma lo sarà a breve? No, eh? è, è sempre è il comunicato del 7 di giugno, quindi non è tantissimo. Sono sempre i famosi decreti attuativi Bravo. che mancano. Per... Io faccio la legge ma ci vuole il decreto attuativo, perché se no la legge è fatta ma se non c'è come viene attuato certo. la legge rimane morta dal punto di vista economico e finanziario. Questa domanda, l'agevolazione per investimenti incrementali in pubblicità, quindi per le micro e piccole aziende e grandi aziende. Allora, andiamo da un 75% fino a un massimo del 90%. Che si può detrarre come credito d'imposta. Quindi il prossimo anno dal modello F24, se io ho investito 10.000 euro in pubblicità un euro in più di quello che ho investito l'anno precedente. precedente, sono una micro e piccola azienda, quindi posso arrivare fino al 90%, le altre aziende fino al 75%, che non è neanche poco, Assolutamente neanche no, perché vuol dire che se, dieci, se investissi 10.000 euro di pubblicità, l'anno successivo ho 7.500 euro, euro di detrazione, di, di detrazione fiscale. fiscale, quindi hai fatto una fotografia perfetta, se non mi faccio vedere dal punto di vista cartaceo, online, tv o radio, io non esisto oggi come oggi, certo. se non sono presente in maniera, su un piano di comunicazione, tutto quello che vuoi Cristian. però come azienda non esisto, quindi è un ottimo volano per le aziende, ma anche chi opera nel tuo settore per poter dare spazio a tutti e poter andare non a costo zero, ma al 75, 90%, insomma… Anche perché poi va ricordato che le televisioni, i giornali, non stiamo parlando di quelli nazionali, ma le nostre realtà, stanno in piedi solo ed esclusivamente grazie alla pubblicità, perché aiuti dallo Stato arrivano quasi niente. Questo è una cassetta di strumenti e questo invece diventa un mezzo attraverso il quale incentivare sia le aziende a fare pubblicità e quindi a far cercare di ripartire un'economia virtuosa. Dall'altra parte, tutte quelle piccole televisioni, che comunque è inutile che ci nascondiamo dentro un dito, la difficoltà, le difficoltà eh, ci sono, perché la pubblicità ha avuto un, un, un grosso freno. Quindi, non lo dico io, lo dice anche Mediaset per sì, dire. Ma Qui basta che tu eh, superi l'1%, della pubblicità fatta, fatta l'anno precedente. precedente. Quindi l'1% è veramente irrisorio come cosa. E quindi aprono, aprono delle... delle, delle, delle delle autostrade per quindi, chi quindi può. per le medie aziende il 75% per, cento, per le micro e piccole fino al 90% sul nostro sito www.more-solutions.it abbiamo pubblicato il, la notizia anche sulle nostre pagine, Maurizio Paoli, mi trovate su Facebook sulle varie pagine, Your Solution, More Solution c'è questo decreto, andate a leggerlo è interessante per le imprese, è interessante per chi opera nel campo della comunicazione poter proporre Un'offerta coordinata per le, per le aziende e dire: Benissimo, guarda, mi sostieni il mio progetto, il mio, la mia trasmissione? Benissimo, guarda. Il prossimo anno porti in detrazione il 75% di quello sì. che stai mettendo, basta un 1% di quello che hai fatto l'anno scorso. Che è niente. Che è niente. Pronto? È Cristian, sono Carlo, Saluto Maurizio. Poli Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Carlo. Carlo Posso fare una domanda. Volentieri, Carlo. Dica. Mi sembra, è la classica iniziativa di quando un paese è alla canna del gas, giusto? Perché è fatta giustamente per stare salt in piedi tutte le radio e le tv private, i quali voi siete giustamente una bellissima tv, caro. Grazie, che grazie però poi si scontra con una realtà ben precisa tu puoi fare pubblicità quanta ne vuoi e puoi scaricarla, è ovvio ma se poi a fianco a questa non ci sono da parte del consumatore la parte, quella più importante che sarebbe i soldi per comprare qualcosa siamo sempre a un cane che si morde la coda cioè oh, qui ci mettiamo in testa che il consumatore è quello che poi fa mercato che compra i prodotti e di conseguenza deve essere lui innanzitutto a poter essere incrementato da questo punto di vista. Perché sono tutte le belle iniziative, mi sembrano tutte iniziative che, come buttate lì, come giustamente oggi si fa molta propaganda a livello politico, e della propaganda poi resta, restano le, le macerie da questo punto di vista, non ne usciamo più. Ecco perché. Va bene tutto, però poi non è che lo risolviamo se non diamo soldi in tasca a noi, poveri cristi, di persone che siamo tartassate oltretutto e non ce la faremo lo stesso a comprare. E quindi dopo avremo sempre questa situazione. Ciao, Cristian. Grazie. Ciao, grazie, Carlo. Allora. Carlo ci chiama Dalecco. Salutiamo Carlo Dalecco. La cassetta degli strumenti per le imprese. È vero quello che dice Carlo, io come consumatore posso licenziare il presidente di una grande azienda. Come posso licenziarlo? Posso licenziare anche i dipendenti, semplicemente spendendo i miei soldi da un'altra parte e non andando a spenderli in quell'azienda. Ma Carlo, se io non comunico come azienda, muoio e quanti dipendenti, quanti collaboratori lascio a casa... Quante famiglie nel ruolo importante della pubblicità, pubblicità, nel farsi conoscere. Bravo, quindi anche che uno diceva le piccole realtà, le piccole radio, le, le, le tv stanno in piedi, l'economia aziendale di una tv sta in piedi con la pubblicità, se siamo qua con quella. Con quella. Esatto. Se non c'è pubblicità non c'è informazione, tu i tuoi dibattiti politici te non li fai, non paghi la luce, non, stabile, paghi, esatto, non, paghi, non paghi niente, quindi paghi niente. La, la cosa simpaticamente non sta in piedi. Quindi la pubblicità fatta col credito d'imposta. È vero, ci lamentiamo sempre, usiamo questo strumento che c'è, usiamo questa cosa nel bene, non possiamo salvare il mondo, non possiamo essere eh, però questa cassetta degli strumenti come credito d'imposta a vederlo, more-solution.it, more, c'è il decreto, usatelo, usatelo imprese, usatelo, comunicate, ho fatto questo bellissimo oggetto, vendo questo salame, vendo questa eh, macchina, vendo que io propongo se non propongo, è vero, dice, ci vogliono i soldi, questo è un altro settore dell'economia che andrà eh, sviluppato Ha ragione ma in questo momento ci siamo focalizzati sulle aziende, sulle piccole aziende certo. che devono farsi conoscere, che hanno l'opportunità, una bella trasmissione, non perché sono qua da te, ma anche di cultura, di informazione, appare uno spot di una bella realtà del territorio, perché no? Che porta in detrazione il 75% di quello che sì, ho sostanzialmente speso. Sostanzialmente l'azienda si fa con... cioè praticamente è... Un aiuto trasversale certo, che arriva dallo Stato, certo. che aiuta le piccole e medie eh, aziende, aziende a farsi conoscere e in parallelo sostituisce quei soldi che lo Stato dava un tempo alle, alle TV, a, a, alle, TV, a alle pioggia. radio per mantenersi. Quindi noi diamo delle notizie della cassetta degli strumenti, dopodiché vanno usati bene. Vanno usati in maniera giusta. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. buongiorno. Maurizio e provincia di Lecco? Maurizio. Oh, no, eh, Volevo chiedere eh, una cosa. Eh, questa legge che state parlando adesso è stata fatta già dal governo nuovo o dal governo vecchio? Eh, viene dal governo precedente. Sì. Viene dal governo ah, ho precedente. Capito, ho capito. Viene dal sì, governo precedente. Sapevano, sapevano che perdevano, hanno messo su questi soldi, questo bel wow. un po' di Danega, da spendere al governo nuovo. Queste cose qui vanno in direzione per l'anno prossimo. Se cioè io prima facevo 100 milioni di euro di fatturato, quest'anno ne 420, eh? così diamo soldi ancora alle grandi, alle grandi industrie perché già ne hanno mangiati pochi di soldi. No? Perché bisogna ricordare che, come diceva Simbassa prima, noi poveri cristi siamo senza soldi perché quando siamo passati nel 2003 da euro a lire il nostro stipendio si mm. è dimezzato, ma le grandi aziende hanno mangiato, ci sono fatti soldi a palate, perché hanno raddoppiato i prezzi. Voglio che... dire un'altra cosa, per quanto riguarda prima la, la salute, no? Si sì, continua sì. a dire che eh, la siringa di Lombardia porta 10 e sì. in Sicilia porta 200, ok? Sì. Sì. Sì. Però, dobbiamo ricordarci che in Lombardia, che siamo la migliore sanità del mondo, per carità di Dio, se ce ne guardi Dio da sanità della Lombardia, perché io ho avuto bisogno e meglio lasciar perdere, tutti gli scandali che sono venuti fuori, perché se il signor Formigoni è stato indagato e roba varia, si è andato a fare le vacanze, perché la Lombardia ha fatto pagare 10 la Siriga, e poi l'ha già fatta pagare 200 la Sicilia, e poi vorrei ricordare due cose, che l'Italia è un paese capitalista, non è comunista, perché qua tutti gli grandi imprenditori, gli imprenditori vogliono che lo Stato aiuti, ma non siamo il comunismo qua, qua siamo sul capitalismo, okay? Le aziende, uno fa l'imprenditore perché c'è una sua vocazione per fare l'imprenditore, okay? Come il parrofo, fa il parroco perché c'è una, una cosa. Torniamo agli imprenditori di una volta, dove ci sono adesso, ci sono solo gente che fanno fa affari con lo Stato. Vorrei fare solo un esempio, la signora Marcegaglia, ex Presidente di Compiindustria, si è fatta costruire a Sesto San Giovanni la fabbrica nuova nell'est, posto dove c'era la palca e la preda. Dopo un tot anni ha chiuso. Adesso la signora Marcegaglia è una di quelle persone che non ha dato soldi alla banca Etruria, le ha chiesti e non le ha restituiti. E cosa fa adesso la signora, la signora Bella? Ha una catena di hotel. Io vorrei sapere se in un paese civile, moderno, si possono fare queste cose e vorrei ricordare l'ultima cosa: l'America, ok? Io, io odio l'America. però, voglio dire che in America tu puoi ammazzare 200 persone e vai in galera così tranquillamente, se però rubi un solo dollaro allo Stato, vai in galera e non esci più. Buongiorno. Ciao, Ciao. Grazie, Maurizio. Ciao grazie. Allora, tornando noi. Eh alle piccole e medie aziende, lasciando stare le grandi. Questa legge è fatta per le piccole. Io guardo certo. la realtà di adesso, non mi interessa il colore che c'era prima. E questi sono su da tre giorni, come fanno a fare una legge? Non possono. Non possono. Ne, vediamo, ne vediamo la legge. Io vedo il lato buono. E l'aspetto, se vogliamo, positivo di a la livello legge. economico. Poi lui dice, chi paga questo sussidio che lo Stato dà? probabilmente l'economia virtuosa bravo, perché, perché se le io attività di più, di più pago di tasse, più tasse. Pago più tasse, assumo più persone do lavoro a certo. più persone quindi è anche un perché, vola, è eh, piccolo volano positivo secondo me anche perché noi dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo un mercato interno che è fermo asfittico. abbiamo le assunzioni che sono ferme, ferme quindi questo può essere un mezzo uno dei non pochi, è la soluzione dell'Italia no ma un mezzo attraverso il quale poterle bravo, bravo. far ripartire l'economia di quei negozi, anche di quei locale, negozi, anche locale, qui, qui. E anche delle televisioni, perché guardate che dietro televisioni, radio, eccetera, vi lavorano tante persone. Ma va? E quindi c'è un indotto importante, se andiamo a chiudere, come stanno chiudendo <coughs> tantissime, sono tutti posti di lavoro che vanno a perdersi e, e, anche, e torniamo al discorso di prima, delle persone che se ne vanno E anche informazione che non c'è. Libera. Libera. Che che, guarda te, hai ospitato tutti, tutti, dal punto di vista politico, dando la parola a tutti. A tutti. Trovami un altro posto che uno possa esprimere le sue idee, che io le, mi piacciono o no, qui c'era uno spazio per poterlo fare e quindi dopo andava in tv, andava sui social, andava esatto, quindi, in rete, e andava in rete quindi uno si faceva la sua opinione personale, quindi tornando dal punto di vista economico, eh, da un'informazione, a volte le, le attività imprenditoriali vanno bene e vanno male, tornando alla signora Marcegaglia. La famiglia Marcegaglia viene da una storia, soprattutto lei, di attività di hotellerie. li aveva già a Venezia, giù, eccetera. So, penso che abbia solo espanso quello che avevano già. Non entro nel merito della cosa, ma questa legge non è fatta per le aziende che fatturano 100 milioni di euro, non gli interessa il credito di imposta da questo punto di vista, le medio piccole devono sfruttarlo, le aziende che sono qua, medio piccole intendo anche quella che fattura 20 milioni di euro, 30 milioni che se esco da quella porta c'è pieno la provincia di Brescia di aziende che fatturano questo e che devono comunicare qualche cosa, che devono dire guarda che ho fatto questo vestito e ho fatto questa cosa, e anche perché in questa crisi che è durata più di quella del 29 eh, ovviamente tante attività hanno chiuso ma tante ovviamente hanno tagliato sulle cose che venivano definite superflue. bravo prima tra tutte la pubblicità, la pubblicità. No. e chi dice c'è un grandissimo eh, economista che dice che chi, chi non fa pubblicità è destinato a distinguersi chi non comunica non esiste, non esiste. Quindi, nel eh? piano di comunicazione, la regia c'è. Grazie, grazie a voi. Grazie. La regia c'è, sì, sì, sì. sono in due. Sono in, sono in due? Sì, sì, sì. Ah, mamma mia. E quando, da, quando dico lo slogan, guarda, eh. Oh, chi vedo guarda. là, guarda chi vedo, oh, mamma mia. Attenzione, attenzione, sì, attenzione. perché, non perché chi non comunica... Non esiste. Basta. Basta, la regia è sul pezzo. Fatto questo... Possiamo andare oltre, abbiamo parlato del credito in posta. Questo è un aspetto molto importante che dobbiamo analizzare, ma... Torniamo ad esempio, quello che è successo alla, alla tua tv poteva succedere in un'altra maniera, cioè è entrato il fulmine e ha bruciato... A il sereno, tra a il sereno, no, bam, scherzo. è entrato No, no, no, scherzo, eh, c'è stato che, temporale. Che, che il nostro signore la manda, c'è stato temporale. Ma poteva succedere che tu arrivavi qua e ti era entrato un virus e ti avevano sequestrato tutto. Tutto. tutto. E l'azienda, il vostro archivio, dicevano... Benissimo, adesso mi, date, mi dai questi soldi, se no io li pubblico tutti questi dati sensibili oppure tu non ti do più niente. Si chiama cybercrime, attacco cyber. Adesso tutte le aziende, sopra, molte aziende qua del territorio, tantissime, hanno investito nella cosiddetta industria 4.0, cioè tutto automatizzato, IT, si chiama Internet of Things, molto l'Internet delle cose le macchine che si imparano tra di loro che imparano facendo tutto in rete immaginatevi un'azienda che ha investito in queste cose qui l'hacker di turno gli sequestra l'azienda gliela blocca, e il robot si ferma così il braccio non va più l'azienda è ferma il braccio non va più né su e né giù, né giù. tutto fermo, quindi l'azienda cosa perde al giorno? cosa succede? panico totale nelle prime 12-24 ore tu non puoi pagare il rischiato perché c'è l'aspetto penale, sei completamente bloccato. È vero, dici, Maurizio, adesso ci parlerai di una polizza, sì, ma ti parlo di una soluzione che gli americani sono avanti e ti mettono a disposizione un team. Anche perché il principio è rubare le idee virtuose. Bravo. Che poi alcune verranno tu pensi... Stati Uniti, altre possono venire dalla Cina, possono venire vedere. Bravo, noi Germania, andiamo a prendere il meglio che c'è in giro. Speriamo di andare a prendere il meglio che c'è in giro. Bravo, questa, questa polizza qui degli americani dice: io ti copro, soprattutto anche torno, Le grandi aziende ce l'hanno già fatte. Le grandi aziende, immagini aziende enormi che fossono. Cos'è? Mi viene da sorridere perché vedo Vedi? l'anza flash. Accidenti! Dice Istat, stipendi di Milano 2,5 volte quelli di Vivo Valencia. In Calabria. Ho eh. capito, però... Uh. Ho capito, però il costo della vita a Milano e sarà anche tre volte superiore o eh, quattro a Vivo cioè, non mi sembra una notizia se noi vediamo il caffè cosa costa Milano e cosa costa Appunto, Vivo Volenza cioè, no, eh, non mi sembrava una notizia oggi non ci sono notizie Ma aggiornamenti a breve me li immagino Ma scusami eh, però no no, no è giusto che sia così una, una trasmissione di informazione deve dare anche queste cose qua è eh, rosso questo <coughs> bene tornando alla polizza Cyberg gli americani dicono per le piccole e medie aziende, chi fattura da 100 a 10 milioni di euro, sai quante ce ne sono qua fuori? Che non hanno una figura interna dell'IT manager, cioè il responsabile tecnologico. E non ci pensano. Tu pensi a uno studio di avvocati, uno studio di commercialisti, che li sequestrano tutto e dicono: Bene, adesso se non paghi, io divulgo tutti i dati sensibili di Christian, che quello poi mi fa, dal punto di vista penale e civile, una causa che non finisce più. Un paioolo tanto. Eh, ecco, un paioolo tanto. Come posso proteggermi? Come, cosa devo fare io? Sono completamente cieco e sordo. La mia azienda è ferma, il mio studio è fermo e c'è il computer con un orologio che va e dice se non paghi in bitcoin, tanto per tornare... Oh, oh Cristian si è la illuminato. Criptovaluta. La criptovaluta. se non mi paghi... Non esisti. No. Non, non, non ti sblocco niente. Allora, no, vabbè. la compagnia assicurativa ti mette a disposizione un reputation manager, cioè la reputazione che tu vai a perdere come mi mitigare questo aspetto, un IT manager uno che ti risolve il problema tecnico e la possibilità magari di poter pagare loro per conto tuo risolvendoti il discorso dell'autodenuncia il penale e quant'altro per rimettere e ripristinare l'azienda tu pensi a un'azienda che vende online se <coughs> sta ferma 24 ore sono da dei colossi tipo Amazon. No, ma loro sono strutturati. Cosa? Io parlo loro sempre... Io sto parlando del nostro mondo dove viviamo... Ti può essere il singolo negozio che ha il suo sito internet Blocato. e vende online. <coughs> e quel prodotto lì andava. Cosa succede? perdite economiche. Perdite economiche, reputazione in internet completamente. Un prodotto che potrebbe, se fosse... Ci vuole uno che, che, che dipende... ti ricostruisca un'immagine in internet, certo. e ti ricostruisca un'immagine sui social, certo. che ti viene messa a disposizione e tu non paghi. Questo aspetto qui è molto importante, andiamo verso l'idea eh, nera della tecnologia, dell'informatica, eccetera, ma se non prevedo questo rischio e non lo metto in campo, piccolo o grande azienda che sia, non lo calcolo, questo è un altro rischio che mi può bloccare dal punto di vista economico, quindi anche il cybercrime che noi vediamo solo nei film, eccetera, ma purtroppo se noi facciamo un piccolo sondaggio sulle aziende del territorio, Sai quante sono state soggetti di attacchi per un errore umano? Perché di solito dice: Ah, ma io ho il firewall, ho qui, ho, quale, ho le difese. <coughs> Basta che uno apra una mail che arriva da Cristian, che è il mio capo, e io, la, io la apro. Ma certo. per, purtroppo la mail era falsa. E c'era un virus. E c'era un virus. E apro un allegato che mi dice: Maurizio, fai questa cosa qui entro stasera. Cavolo, mi ha detto Cristian, è <ride> il mio capo, devo farlo. La apro immediatamente e l'ha legato e lì il virus si impossessa di me un altro arriva con una chiavetta perché deve scaricare il filmetto per i figli eccetera mette questa chiavetta metto così il filmetto eh, non è tanto bello è vero animato, cancella va? questa regia questo Fai cartone animato, questo cartone animato filmetto, un, filmetto attimo. un attimo che uno possa capire male eh. ecco il cartone animato per i figli, ma va meglio questo? Sì, L'abbiamo sì. cancellato quello di ovvio, ovvio, la regia l'ha cancellato. Sto tutto registrato. Stiamo allora. parlando io e te. Parlando, non, siamo, non ci segue nessuno. No, no, no. Telefonate per piacere, fateci sapere che siete vivi. Eh, dicendo, chiavetta, virus, e questo qui cova lì per magari per settimane, e poi all'improvviso mi esplode e mi sequestra l'azienda. Quindi è un rischio reale, tangibile, in maniera tecnologica da coprire. Soprattutto, io insisto, per le piccole e medie, medie, medie, medie, medie imprese. Bene, caro Maurizio, io ti ringrazio prima di tutto per essere stato grazie. con noi. Dai i tuoi contatti, perché sono meritato dopo un'ora e mezza che hai parlato di tutto. Grazie. Almeno grazie. i contatti, diamole. Dopo, ti abbraccio fortemente i nostri contatti, Maurizio Poli. Ma ci baciamo anche? Eh? Sì, sì. Ma sì, ah, sì, però, sì, prego, sì, prego. Sì, sì. Offline, offline, prego, prego. prego, prego. Vedi come <ride> si va, Maurizio Poli cercatemi sui social, su Facebook, su LinkedIn, 0372-2405, una mia mail m.poli-your-solution.it e qui Cristian mi dirà www.mauriziopoli.it, mio... <coughs> <punto coughs> cioè di un egocentrismo di lui non esiste. Però se non comunichi non esiste, non esiste perché. quindi rimane subito impresso ww.mauriziopori.it è un po' come ww.mipiaci .com. Bravo, mi e piace anche le porte sono aperte. Sono, aperte, sono aperte. Le porte sono aperte. Le, le aperte. comunicazioni di servizio come fossimo su una aereo. La regia. baciamo anche la regia. Dottor. No, grazie di cuore Maurizio, grazie a te Cristian è sempre un piacere poter parlare me. con te. E soprattutto quest'oggi abbiamo dato. Tante, messaggi. Tanti messaggi importanti, noi adesso andiamo in pubblicità, musica e poi eh, ci avete richiesto in tanti il servizio della polizia locale, quindi vediamo il servizio della polizia locale e poi torneremo a salutarci, a tra poco. A tra poco.